Posso lavorare su un tema ben specifico con le costellazioni familiari? Nella mia esperienza la domanda che porterai durante il lavoro delle costellazioni familiari è un pretesto, è un pretesto per autorizzarmi a iniziare questo lavoro ma io mi fido molto di quello che arriva attraverso lavoro, attraverso quello che viene chiamato campo e magari la risposta, le informazioni che ti arrivano non riguardano direttamente la domanda ma qualcosa, quello che a mio giudizio serve in questo momento oggi per andare avanti nel tuo processo di crescita quindi non rimanere delusa, deluso se non hai direttamente la risposta a quella domanda dopo la costellazione ma lascia che le informazioni che ti sono arrivate ti aiutino pian piano andare a sciogliere tutto quello che ti serve per poi andare a vedere quando sei pronta, sei pronto quel tema ben specifico ma eventualmente ci vogliono dei passaggi